Allora, eh, le presentazioni in alcuni casi sono pleonastiche, ma le facciamo. Renato Soro lo conosciamo da molto tempo, da Tiscali. Ah ok, ehm, il ministro. Ehm, Renato Soro dicevo lo conosciamo da tempo, Tiscali, la... Presidenza della eh, Regione Sardegna e attualmente ne poco, da, poco tempo, da un po' di tempo ne sentiamo parlare come fautore della piattaforma di partecipazione, fautore, ideatore, poi ci dirà eh, meglio lui della eh, piattaforma digitale. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino e del Centro Nexa che mi aiuterà a gestire la discussione. Ehm, Vincenzo Vita che ha un curriculum di tutto rispetto, possiamo dire per tagliare esperto di comunicazione all'interno del PD le va bene? Sì, eh, questo all'interno del PD va visto con giudizio diciamo. ecco. ecco, sì ho provato per molti anni, ho fatto varie cose insomma, sì me ne sono occupato e sono qui per questo anche perché è una bella iniziativa politica e, insomma, ha perso già il suo microfono? No, è messo qui in buone mani, un giovane... Benissimo. Eh, Raffaele Calabretta, mh, che abbiamo già sentito altre volte per le doparie, e Matteo Lecis Cocortu che viene evidentemente dalla Sardegna, del circolo eh, Copernico, di cui dopo eh, parleremo. Soru, io ho avuto il piacere mh, di essere tra quelli che circa un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, eh, si sono trovati al Circolo Arcibellezza di Milano per, diciamo così, i primi passi di questa eh, piattaforma di partecipazione. Eh, mi sembra che fosse stato lei, ma non ne sono sicura, a dire che se nei giorni in cui... Eh, ci sono state le elezioni per il Presidente della Repubblica eh, ci fosse stato uno strumento in grado di eh, far sentire ai dirigenti la voce delle persone che dicevano non votate marini eh, non affossate prodi eccetera eccetera eccetera si sarebbe evitato un momento doloroso per il PD ora ehm io penso questa cosa, che ehm, in realtà quelle voci ci sono state, nel senso che le caselle di mail, l'abbiamo fatto in tanti qui dentro probabilmente, di mandare una mail ai deputati del ehm, proprio collegio, siano state intasate, e che però la voce non sia stata ascoltata. Allora mi chiedo, forse bisogna fare la piattaforma, ma forse prima di tutto bisogna costringere a guardare la piattaforma a chi ha delle responsabilità in questo partito intanto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato certamente eh, occorre che qualcuno sia predisposto ad ascoltare ma io do per scontato che ci sia tanta gente in questo partito persino nei suoi dirigenti che sia disponibile ad ascoltare e casomai bisogna forse trovare anche i modi per ricordare questo impegno, questa necessità e anche trovare i modi per fare in modo che l'ascolto sia meno caotico, sia più continuo, sia ordinato e sia anche capace di portare chiarezza, non solo rumore perché le voci appunto possono portare un pensiero, un'idea o possono portare il rumore e sta a noi capire se vogliamo fare il rumore o se vogliamo contribuire a un pensiero e quindi non mi basta sapere se stiamo intasando le caselle di e se ne abbiamo mandate tante mi interessa che cosa stiamo facendo e quanto sia strutturato il nostro lavoro comunque per mi ha presentato io ho avuto un, un ruolo politico per un certo numero di anni, adesso sono tornato al mio lavoro in una società che si occupa di internet e si occupa di internet quindi in maniera professionale e cerca anche di riguadagnarsi un suo futuro e una nuova prospettiva tornando nel, nel campo dell'innovazione dei servizi internet, nel campo di quei servizi che vedono totalmente assente il pensiero e l'industria italiana. Parliamo di Facebook, Twitter, Instagram, eh, Tumblr, eh, qualunque nome vi venga in mente, riconoscete subito che die dietro non c'è né un pensiero, né l'industria italiana, né tantomeno il lavoro italiano. Ho avuto la fortuna, mi è capitato questa cosa nella vita, di vedere nascere i primi siti internet, ho visto nascere il primo, il primo giornale online in Europa, si chiamava l'Unione Sardegna ho visto nascere la prima webmail, ho visto proprio giorno per giorno ci chiedevamo ma eh, la Rinascente ha aperto il sito internet, la Fiat ha aperto il sito internet, effettivamente internet sta diventando una cosa, una cosa importante. Dal 1993, da quando Tim Berners-Lee scrisse il web, lo mise non come un software privato ma come un software di pubblico dominio a disposizione ed è nata la rete. è nato il web e ognuno ha avuto la possibilità di farsi il suo sito ripensandoci mondi abbastanza separati, raggiungibili e vergliere l'uno dall'altro con un click però un click non è sempre una cosa così facile e soprattutto bisogna anche saperlo dove voglio cliccare e chi voglio raggiungere Google ci ha dato una mano per citare ancora un mondo e un lavoro totalmente esterno il web è, chiamato, è cambiato molto più di quanto non ci stessimo accorgendo forse non ci siamo ancora accorti del tutto con Facebook, i social network è talmente tanto cambiato che fino a qualche mese fa fino a qualche anno fa era di moda, la sto facendo troppo lunga scrivere sotto la pubblicità dei giornali tutti vedevano, scrivevano www.fiat.com Alitalia.com oppure zara www.zara.com, oggi scrivono Zara è il marchio di Facebook, Zara è il marchio di Twitter, Zara è il marchio di Instagram magari. Cosa vorrà dire? Vorrà dire che dei servizi privati stanno sostituendo l'internet pubblico. Per quale motivo? Perché è molto più facile aprire una pagina Facebook che fare un sito internet. Un sito internet è un fatto complesso. Per quanto ci siano alcuni motori che lo semplifichino, è comunque un fatto complesso. Aprire una pagina Facebook è semplicissimo, immediato. Ha un difetto, sono tutti uguali. Ha un difetto e un pregio, sono tutti uguali. E ha un difetto sostanziale, ci permettono di fare solamente quello che ha deciso Zuckerberg, Niente di più e niente di meno. Se decidessi che mi serve di stare con internet per fare anche una cosa di più, io con Facebook non lo posso fare. È facile, è vero, però mi metto in fila e faccio solamente, esattamente, le azioni che mi dice lui, neanche una di più. Poiché non ne posso fare neanche una di più, effettivamente qualcuno è uscito e magari... se Viene un signore che dice, ma no io faccio un social network solamente per le fotografie, lo chiama Instagram e ha un certo successo, oppure un gruppo di ragazze che si mettono assieme, faccio un social network per fare quello che Facebook non mi permette di fare, condividere dei siti che mi piacciono in maniera facile, con delle belle foto, mettere in ordine i miei interessi, farli vedere ai miei amici e fa Pinterest. Altri fanno altre cose. Un ragazzo israeliano ha fatto una montagna di soldi perché ha capito che l'informazione sul traffico o eventualmente sui posti di blocco della polizia poteva essere condivisa, messa in rete e ha creato il maggior, la maggiore applicazione di città intelligente con, segnalando lo stato del traffico. Allora, se c'è bisogno di un luogo diverso, per parlare di traffico o per parlare di interessi sul web, come Instagram, come Pinterest, se c'è bisogno di un luogo diverso per scambiarsi delle fotografie, se c'è bisogno di un luogo diverso per mandare messaggini, cioè per fare delle cose per il quale Facebook non è previsto, possiamo pensare che le necessità del dibattito politico, della partecipazione politica, dello stare insieme per pensare a un mondo migliore, ce lo riserva la pagina rigida e stabilita da Zuckerberg di Facebook no questo è il tema piattaforma, non piattaforma chiamatela come volete la politica deve capire mi prendo altri due minuti e poi finisco la politica deve capire che il mondo di oggi più competente, con più mezzi a disposizione con una capacità di critica maggiormente eh, segnata marcata Vuole partecipare di più, è più informata, vuole essere sentita, vuole fare politica, anche perché capisce che siamo in mezzo a una palude e capisce che non ci salveremo uno per uno, ma ci salveremo se avremo un progetto, un'idea complessiva tutti insieme. Vogliono partecipare. Con che cosa stiamo rispondendo? O con i blog uno per uno, o con le pagine Facebook che hanno sdoganato gli insulti che una volta si mettevano nei bagni, o con nel totale anonimato. Possiamo costruire un mondo migliore insieme nell'anonimato, non chiamandoci nemmeno per nome, non sapendo chi siamo. I partiti devono capire che un giorno c'erano le case del popolo, che ci sono stati i circoli, quelli che conosco io sono quasi sempre tutti chiusi, qualcuno tranne il circolo copernico è aperto, la maggioranza sono, sono raramente aperti. Qualcuno prima parlava di politica 20, H24, si dice, 24 ore al giorno e sempre. Lo vogliamo occupare nella maniera dovuta questo posto? Io penso di sì. Sul giornale di oggi c'è una notizia storica per l'Italia, sul Repubblica. C'è scritto che lunedì, quindi dopo domani, questo dibattito viene molto bene, il governo consulterà l'opinione pubblica e mica per, per, per chiedergli se i negozi devono stare aperti sabato sera per chiedergli come vogliono la Costituzione e cioè la famosa commissione guidata da Quagliarello a cui Zagrebeschi e Rodotà ha chiesto maggiore trasparenza ha detto che sta mettendo i testi della discussione in rete, ma non solo, che dal lunedì inizia a fare non dei sondaggi perché non hanno base statistica ma delle consultazioni delle interrogazioni agli italiani che cosa ne pensate di questi sette punti? Poi vediamo come li sceglieranno. E poi, che cosa ne pensate di questi altri 30 punti? Poi vediamo come li sceglieranno e come utilizzeranno quei dati. Terzo, che cosa avete da dirci? Che cosa avete da proporci? È chiaro che sarà una sperimentazione. È chiaro che ha tutti i suoi limiti. È chiaro che ci saranno mille difficoltà da risolvere. Però in questo momento il Governo è avanti rispetto ai partiti. A me il Partito Democratico, una domanda del genere, non me l'ha mai fatta. L'anonimato non ci farà cambiare il partito. Lei ha detto prima, l'anonimato non ci farà cambiare le cose. Non so se fossero appunto il partito, quello che stiamo vivendo o tutte e due e infatti abbiamo visto che l'anonimato penso ai 101 che sono evocati più e più volte fa, eh, fa molto male e continua a farlo ehm, senta eh, De Martin, io volevo chiederle una cosa, Soru parlava prima eh, della notizia storica eh, della consultazione delle persone, degli utenti chi lo sa adesso vedremo per, per quanto riguarda la Costituzione. A me viene, fare, viene da fare una, una domanda che può, può suonare provocatoria e mi scuso se offendo qualcuno, ma se cominciamo a consultare tutti su tutto, eh, l'eccesso di eh, partecipazione non, non, non mina il meccanismo della delega da un certo punto di vista, cioè, noi abbiamo delegato delle persone a rappresentarci, è un po' comodo Invece chiedere in continuazione agli elettori, agli iscritti «stiamo facendo bene». Beh, è comodo, ma la cosa, la cosa veramente impegnativa è poi dar seguito a questa richiesta. Quindi in realtà chiedere, tutto sommato, è comodo. Si può fare una, una piattaforma di consultazione, chiedere, dire l'abbiamo fatta la consultazione, ma poi non dare seguito a quello che è stato richiesto. Però il tema, effettivamente, è proprio da dove volevo partire. Cioè, quando il titolo di questa sessione, che è la partecipazione, mi ricorda quando due settimane fa i giornali e internet stessi erano pieni di discussioni di una contrapposizione molto binaria, molto manichea tra democrazia diretta che in quel momento sembrava aver vinto con 25% dei voti e la democrazia rappresentativa e effettivamente chi parlava di democrazia rappresentativa come la nostra moderatrice tendeva a dire la democrazia rappresentativa significa che una volta ogni tot anni eleggiamo qualcuno, deleghiamo e poi fino alla prossima elezione quando potremo far sentire il nostro, la nostra voce dobbiamo far lavorare coloro che sono stati rappresentati. In realtà questa visione della democrazia rappresentativa è una visione ben nota è una visione in realtà antica è la visione liberale, minimalista quindi ottocentesca primo novecentesca che appunto diceva delegate e poi restate tranquilli addirittura. In alcune versioni estreme non avete neanche il diritto di fare petizioni per non disturbare chi abbiamo eletto e, e quindi rassegnatevi. In realtà questa contrapposizione tra la democrazia diretta estrema rappresentata in maniera netta da quelli che Cordero ieri chiamava i pentasiderei, i 5 Stelle, e dall'altra appunto questa democrazia che qualcuno anche, se non sbaglio Thomas Mann, diceva... Il governo è come un maggiordomo, delego a lui una volta ogni cinque anni di gestire i rifiuti, la scuola e altre cose, non voglio sapere nulla fino alle prossime elezioni. Con questa contrapposizione secondo me è fasulla, in realtà penso che siamo qua oggi a parlare di qualcosa di intermedio, quindi non una democrazia costante, diretta, dove in realtà i rappresentanti sono dei meri esecutori, dei pupazzi che eseguono quello che viene deciso online cliccando, ma neanche una democrazia minimalista che è quella che descriveva Rousseau agli inglesi all'epoca dicendo siete schiavi per cinque anni e siete liberi soltanto nel giorno in cui votate e scegliete i vostri rappresentanti. Ci muoviamo in questo spazio intermedio. E in questo spazio intermedio in realtà il punto di partenza, io da, da, da ingegnere mi piacciono dati specifici di punti di partenza di fatto, è un punto di fatto che non so se avete già raccontato in questa ieri o oggi, è il fatto che sistematicamente, anno dopo anno, tutti i sondaggi scientifici indicano che l'istituzione meno gradita dagli italiani, ma di gran lunga meno gradita, sono i partiti politici gradimento del 4% su una scala di 100, del 4, del 6, dell'8, eh, recentissimamente un gradimento del 4 su 10, comunque l'ultima istituzione. La seconda è il Parlamento, un po' distanziata e tra l'altro in questi ultimi anni nominata dai primi, perché sostanzialmente il Parlamento grazie alla legge elettorale che abbiamo di fatto è un, è un Parlamento di nominati. Allora, questo fatto una sistematica, costante eh, evidenza di mancanza di gradimento di questa istituzione, combinata con l'astensione, recentemente a Roma hanno votato un cittadino su due, questi due fatti, da ingegnere quale sono, mi verrebbe da dire, ma di fronte a qualcosa di così eclatante dovrebbe esserci un evidente stato di emergenza dovrebbe esserci i partiti seri e di partiti grandi seri c'è cioè il PD dovrebbero dire questa è un'emergenza molto grave perché i cittadini pensano che siamo così tanto peggio eh, delle de forze dell'ordine, della scuola dell'università, della sanità eccetera perché ci mettono sistematicamente ultimi e quindi mi aspetterei ogni volta che emergono questi sondaggi una reazione e invece sistematicamente questi sondaggi sono a pagina 12 dei giornali e sistematicamente non capita nulla, anno dopo anno dopo anno dopo anno. O meglio, qualcosa succede dopo le elezioni in realtà abbiamo sentito una difesa forte, anche molto autorevole, la più autorevole possibile, dei partiti come indispensabile e necessaria alla democrazia e possiamo essere d'accordo e basta. Cioè, è presentato come un assioma che si traduce i partiti così come sono adesso vanno bene così e quindi rigettiamo la democrazia diretta, possiamo essere d'accordo, e rigettiamo anche forme di profondo ripensamento del partito politico. Allora, questo, appunto partendo da quei dati di fatto che vi dicevo prima, non mi sembra accettabile, non mi sembra accettabile né la semplificazione estrema dei pupazzi che, che votano sulla base di click eh, schiacciati magari in anonimato come indicava Soro, neanche lo, lo status quo è drammatico. La crisi dei partiti politici, è una componente fondamentale, importante, della crisi della, della crisi della democrazia tucur che stiamo vivendo in questi anni. Aggiungo due elementi e arriviamo proprio al cuore anche della nostra sessione. Il primo elemento è non soltanto italiano, nel senso che questa crisi dei partiti con forme diverse ci sono anche negli altri grandi paesi che hanno perso la base di iscritti di massa e hanno visto il processo inarrestabile in questi 30 anni di una sostanziale sottrazione del controllo dell'economia da parte dei governi, quindi in questo momento, ormai da, da decenni, la politica, la democrazia non ha più il controllo sulla gran parte delle levi dell'economia, dell anzi in alcuni paesi in maniera più evidente, in altri meno, si può tranquillamente parlare di una influenza, se non di un controllo, di un'influenza dell'economia sulla politica e questo è un dato internazionale che riguarda anche noi ma riguarda tutti i paesi a partire dagli Stati Uniti il secondo elemento che ci porta oggi invece anch'esso internazionale è invece un elemento di speranza di speranza a patto di volerlo capire a patto di volerlo interpretare cioè in questi stessi anni in cui l'economia progressivamente espropriava la democrazia eh, dalla sua capacità di decidere su cose fondamentali che ci riguardano crescevano quelli che Manuel Castells chiama gli individui in rete, cioè queste persone che avendo visto nascere prima internet e poi il web, che descriveva prima Soru, hanno un po' alla volta, prevalentemente nelle fasce più agiate, prevalentemente nelle fasce più colte, prevalentemente più giovani, hanno cominciato a comportarsi in maniera differente, a informarsi in maniera più individuale, a farsi un'opinione tra pari non necessariamente geograficamente vicini, a istruirsi in proprio, a collaborare insieme. Quindi la forma di individualismo in rete, che forse è proprio la chiave quando parliamo delle persone che vivono molto in rete, è questo individualismo solidale, questo individualismo collaborativo. Queste persone sono ancora una minoranza in un paese come l'Italia, perché che è un paese profondamente incolto, come De Mauro costantemente ci ricorda, sono una minoranza che però ormai contano milioni, contano milioni ed è una potenziale risorsa straordinaria che attende di essere ingaggiata a patto che le regole di ingaggio siano chiare e soddisfacenti. Queste persone, che possiamo chiamare società civile, che possiamo chiamare individui in rete, che possiamo chiamare semplicemente cittadini impegnati, sono lì e hanno competenze in settori molto ampi, sono disposti a mettere a disposizione e lavorare insieme agli altri per salvarsi insieme, come diceva Soru, ma a certe condizioni e le condizioni fondamentali sono di avere qualche garanzia di, non per, di essere presi in giro, di non perdere il loro tempo, quindi che quello che fanno effettivamente poi si darà seguito, conterà qualcosa e di parlare il loro linguaggio la sessione prima parlava di comunicazione politica chiaramente parlare il loro linguaggio è molto importante allora, combinando un po' gli elementi la crisi profonda del partito politico che non è più di massa, che continua ad avere un enorme potere e questi cittadini lo sanno e se ne accorgono e la democrazia debole per le trasformazioni di questi ultimi 30 anni a livello internazionale l'emergere positivo del dell'individuo in rete queste cose si potrebbero mettere insieme e provare a ripensare insieme cosa significa un partito politico adesso a inizio XXI secolo cosa vuol dire fare un partito politico allora su questo punto e concludo io sono un ingegnere tra l'altro informatico, figuriamoci se non mi piacciono le piattaforme i software, liquid feedback e iniziative di vario tipo però vi, da ingegnere vi metto in guardia da un grave pericolo, sono comunque strumenti sono strumenti che possono abilitare cose nuove che non si potevano fare prima, si potevano fare con grande fatica, ma il cuore comunque è una visione del futuro, è una visione della società, è la politica. Soltanto partendo da quello, da che visione del futuro abbiamo. Poi dopo possiamo dire, ovviamente una visione del futuro che sarà per forza di cose ampia, però poi possiamo dire vuoi partecipare, vuoi dare il tuo contributo, tu te ne intendi di scuola, tu te ne intendi di ambiente, tu te ne intendi di trasporti, vuoi partecipare a creare questa società più giusta, più uguale, quella in cui ci identifichiamo, ma non darla per scontata, perché non lo è, perché basta seguire le vicende del PD di questi anni e ci accorgiamo che non c'è una visione del futuro. Quindi prima bisogna concentrarsi, o se volete in parallelo, concentrarci su quello e in parallelo costruire gli strumenti apposta per ingaggiare questi milioni di cittadini che aspettano il momento e le condizioni giuste per, essere, per contribuire. La domanda alla fine è la piattaforma cambia il PD o il PD cambia perché ha la piattaforma? Se nasce prima l'uovo o la gallina? No, sono, come ho appena detto, secondo me sono due le operazioni. Da una parte è un'operazione strettamente politica, quale visione della società abbiamo, e contemporaneamente le sperimentazioni ce ne sono già parecchie ma continuare a sperimentare, a ragionare sul come ingaggiare il come ha anche un valore in sé chiaramente se ingaggio è facilito la partecipazione anche quella è, una, è un valore politico però in parallelo bisogna ragionare su che società vogliamo, accettiamo questa società che è emersa in questi 30 anni o no? la vogliamo mettere in discussione accettiamo, siamo d'accordo che vogliamo ma poi concretamente operiamo per una scuola pubblica, per un'università pubblica sì o no? eccetera eccetera io partirei, chiamerei ancora in um, causa Renato Soru, su quello che avevi detto tu De Martina, sulle nuove individualità attive, non so se le avevi chiamate esattamente sì, così, individualisti in rete, sì. individualisti in rete perfetto, e, um, e insisto sulla piattaforma che mi sembra... Eh, il tema di adesso, insomma. Se la piattaforma è un modo per sviluppare la complessità e attirare le competenze, cambierà il PD oppure che cosa lo cambierà? Mi avete chiesto di partecipare a una discussione sul, su uno strumento, non una decisione... una una discussione politica più generale, forse mi sarebbe anche piaciuto di più se mi avesse in, invitato a parlare così di visione del mondo, di un'idea per il paese, di come pensiamo di uscirne fuori da, da questa palude in cui siamo piombati, da questa mancanza di speranza, da, da questo scolamento che ognuno di noi tocca con mano. Poi magari possiamo anche fare un applauso di tanto in tanto, ma è evidente che non sappiamo dove stiamo andando e che non lo stiamo capendo. Ed è evidente che ci manca una... ormai la definizione che capisco di più del PD è il più grande gruppo misto della storia del Parlamento italiano. Non ne viene fuori una visione del mondo da un gruppo misto. Il gruppo misto è una cosa burocratica che serve semplicemente per entrare in aula e, e per poche altre cose. E allora come ne veniamo fuori invece con una visione del mondo? Certamente con tanti luoghi di incontro come questi, di tantissimi luoghi di discussione come questi. Però anche questa discussione è stata avviata da un tam-tam... Probabilmente sono partite delle email, probabilmente sono partite dei messaggi, probabilmente sono state, è stato aperto un evento su Facebook, probabilmente sono state fatte tante altre diavolerie. Difficilmente è andato uno col tamburo per strada ad avvisare. E allora non è, la dobbiamo smettere con questa discussione luddista se la tecnologia aiuta o non aiuta. È chiaro che la tecnologia aiuta e se io dico che devo usare la macchina non devo... Se devo dire che, de, che devo usare l'automobile, se appena abbiamo inventato l'automobile, do per scontato che non devo spiegare che l'automobile non mi serve per salire le scale, per fare pesca subacquea, per dondolare il bambino. Mettiamole da parte queste cose perché altrimenti perdiamo il nostro tempo e non lo voglio più spiegare che non ci può servire per quello. Però, poiché siamo vicino a Modena, o in Emilia quantomeno, non so a quanti chilometri siamo da Modena, ma mi viene bene per riportare una battuta che non è la mia, ma che credo che sia illuminante. La Ferrari. I grandi miglioramenti tecnologici della Ferrari in questi ultimi anni non sono stati aumentare la cilindrata aumentare la qualità del carburatore, dei freni e alcune componenti meccaniche. Il grandissimo miglioramento è che hanno riempito la macchina di sensori e c'è una centralina che capta questi sensori e sai ogni momento che cosa sta succedendo all'iniezione, al carburatore, alla ruota di destra, di sinistra, quella di dietro, quella davanti Sa in ogni momento che cosa succede in tutta l'automobile e reagisce. Poi c'è anche il pilota, e poi c'è anche un pilota che sa che cosa deve fare e dove deve andare, e poi c'è anche un team, e poi c'è anche una grande gioco di squadra, poi c'è anche una grande passione, poi c'è anche una grande creatività, ma ci sono un sacco di sensori e un sacco di tecnologia dentro, e c'è qualcuno che reagisce a quelle informazioni. Credo che questo ci debba insegnare qualcosa, così come ci deve insegnare qualcosa... L'idea che non è che ci sono solamente i deputati o il governo, per cui uno strumento della politica di oggi debba semplicemente permettermi di essere consultato dal, dal Presidente del Consiglio o da Quagliarello, deve semplicemente permettermi di parlare con la, la persona che ho eletto, prima o poi mi ci capiterà di eleggerle anche a noi, i, i, i, che ho eletto al, al Parlamento o al Senato. Non è solo questo. Alla fine il più grande piacere ci viene da fare politica tra i nostri amici, tra le persone del nostro paese, del nostro territorio, della nostra regione. Ci serve anche per conoscerci tra di noi, per parlare più spesso tra di noi, per scambiare informazioni, per creare dei progetti tra di noi. Non tutto si risolve a Roma. Un sacco di cose si risolvono nel nostro paese, nella nostra comunità e ci serve. Poter acchiappare l'interesse dei giovani, poter acchiappare il meglio delle competenze, lo diceva anche lui, e non solamente acchiappare un voto ogni cinque anni. Io credo di sì. Naturalmente questo che stiamo dicendo oggi va in streaming. Ma voi siete ben organizzati? Non tutto quello che facciamo va in streaming perché non tutti sono così ben organizzati. Può questo partito, il centrosinistra, mettere strumenti, appunto non semplicemente una pagina Facebook uguale per tutti, ma uno strumento che sia più capace di fare il meglio delle nostre discussioni, che sia più capace di farci incontrare in tante iniziative come queste, che sia più capace di registrare e diffondere. Esiste una cosa si chiama l'archivio del movimento operaio democratico italiano. Nel passato, quando si facevano dibattiti come questi, si registrava, si distribuiva, si diffondeva. Quante cose stiamo sciupando? e che invece potrebbero essere d'aiuto a, man... a far crescere il livello di consapevolezza e di cultura democratica nel Paese. Ripeto, senza dover. chiarendo come lui ha fatto molto bene, meglio di me, che cosa vuol dire stare insieme in politica. Dobbiamo però ricordarci che oggi non andiamo più né a piedi né a cavallo, e nemmeno col carretto e il mondo è cambiato va in una direzione e non riconoscerlo subito non, e non utilizzare immediatamente l'automobile e continuare ad andare a cavallo è sbagliato e se noi continuiamo ad andare a cavallo ci sarà qualcuno che prende l'automobile e, e si fionda nella piazza da incivile, magari fuori dalle regole e occupa degli spazi che è un pochino quello che ci è capitato anche con le quirinari ad esempio e ci ha trovato del tutto impreparati e ci ha trovato del tutto impreparati. Io credo che sia un dovere de, di questo partito di aprire un luogo dedicato a far crescere il livello di partecipazione democratica, con gli strumenti di oggi, aperto 24 ore al giorno, dove ci si possa incontrare, riconoscersi, e discutere e crescere insieme dove sia più facile raccogliersi, dove le cose che diciamo possono servire anche a chi è molto lontano e non, è, non ha avuto la possibilità di venire fin qui, dove non ci dimentichiamo che comunque un sacco di gente è su Facebook e quindi facilmente le nostre cose rotolano dentro anche in mezzo a dove ci sta la gente, dove, dove c'è trasparenza per i documenti che produciamo dove c'è la possibilità di controllare la qualità delle cose che diciamo, il fact checking, dove c'è la possibilità di stare insieme non solamente per eh, quelli del nostro circolo, della nostra federazione, o della nostra corrente o della nostra chissà che, dove c'è la possibilità di stare assieme ad esempio con Libera, di cui ho sentito parlare prima, o con questa ricchezza di associazioni, di cittadinanza attiva che ci sono nel nostro Paese. Io dico sommessamente, perché questo penso che fosse la, quello che avessi da dire oggi, che possiamo uscire da Facebook e progettare, così come nel passato sono stati progettati i luoghi della discussione politica, progettare i luoghi della discussione politica oggi, affinché alla fine la politica, che è avere una visione del futuro e realizzarla insieme, possiamo farla più efficacemente. Lei ha detto prima basta con il luddismo, prima lei ha detto basta con il luddismo, l'automobile è decisamente meglio che andare a piedi col carretto, poi dopo uno si accorge anche che l'eccesso di automobile fa danni ugualmente e quindi diciamo che io non sono un amante per forza della terza via, però eh, della mediazione in qualche senso perché in Italia questo è accaduto non ho detto l'eccesso di automobile, ho detto un'automobile lasciata a sole mentre parlavo ancora poiché siamo in Emilia mi veniva in mente quella scena mi pare di Amarcordo dove c'è un, una, una moto rombante che entra e scorrazza nella piazza e se ne impadronisce e, e scaccia via chiunque ci volesse, ci volesse stare perché questo è un pochino accaduto quindi l'eccesso sono d'accordo eh, perché altrimenti arriviamo ad andare in automobile anche a comprare le sigarette per chi fuma oppure di andare al bar o a comprare il giornale e noi sappiamo che invece è salutare camminare a piedi però passiamo ad altro e superiamolo questa, questo dibattito se sì o se no, se poco o tanto lo impareremo strada facendo Vincenzo Vita ehm, si era parlato molto negli scorsi mesi dell'agenda digitale eh, lei sa dirci più o meno a che punto cosa ha fatto il governo in questo momento finora per eh, agenda digitale sono stati fatti dei, dei passi avanti c'è cioè, un microfono che vi avevo dato sì, qua il microfono mi ero un po' spostato perché il sole certo. veniva esattamente eh, so. come nella legge di Marfi proprio esattamente eh, l'agenda digitale è stata sostanzialmente almeno finora un'occasione persa dall'Italia quando nacque l'idea qualche anno fa di cosa si trattava io ho molto condiviso quello che ho sentito lo so. eh, si trattava di dare finalmente a un'Italia molto arretrata sul piano tecnologico di diversi anni indietro rispetto a tanti altri paesi se volete si può anche mettere giù qualche cifra ma insomma la sostanza è questa e lo vediamo andando in giro basta uscire un po' dalle dorsali non c'è già più la possibilità di stare in rete insomma tutte cose che chiamiamo il digital divide ma un'Italia che si voleva più evoluta sul piano tecnologico tra l'altro un paese De Martin insegna al Politecnico di Torino Soru lo ricordo quando tanti anni fa ero sottosegretario un giovanissimo, brillante, nuovo eh, imprenditore fece una cosa che all'epoca non era affatto eh, così ovvia Tiscali dicevo il Politecnico perché a Torino ci sono state cose straordinarie L'alta definizione fu immaginata a Torino, dal centro, allora di centro tecnico della RAI, prima che la RAI un po' lo smantellasse, e poi anche eh, lo stesso digitale venne in qualche modo mai brevettato ma avviato lì, cioè un'Italia che ha avuto l'olivetti, altra occasione perduta, drammatica. Un'Italia che ha, una, no, se non lo dico perché ci sei tu qui, una degli ingegneri che ci sono stati sempre come dire, guardati con, con ammirazione in tanti paesi. Ecco, Un'Italia che invece si è trovata nel fondo basso, basso della classifica per investimenti e rinnovazioni. Allora l'agenda digitale era nata con questo auspicio. Eh, cosa è successo però? Adesso io vorrei darti una risposta vorrei darvi una risposta anche un po' politica, d'altro canto non sarei qui anche con spirito di militanza per questa bella iniziativa che mi piace. In Italia l'innovazione tecnologica non si è mai sviluppata e anche l'agenda digitale rischia di essere una chimera perché c'è un peccato originale, c'è un freno a mano che è quella televisione generalista commerciale che ha posto sostanzialmente come dei, dei, dei blocchi stradali per qualsiasi innovazione perché la vecchia televisione in Italia è raccolta pubblicitaria, berlusconismo dilagante, costruzione del senso comune nella versione più classica, più vieta e l'innovazione tecnologica il digitale la rete l'avete detto bene voi sono comunque un antidoto perché mettono in moto un rapporto diverso tra tante persone danno opportunità di partecipazione poi penso voi ce ne parlerete che la vecchia televisione quella del divano quella eh, monocorde omologata passiva non dà e l'agenda digitale almeno finora chissà che non ci sia un miracolo laico eh, non è mai decollata investimenti modestissimi c'era una gag nella passata legislatura eh, si prestava anche un po' il ministro dello sviluppo Paolo Romani piuttosto legato come sapete all'azienda eh, diciamo dell'allora presidente del consiglio per cui c'erano alcuni milioni di euro investiti per il digitale che ogni volta venivano investiti in qualche altra cosa, erano come le vacche di Mussolini, erano 400 era milioni di euro che ogni volta venivano dirottati, le quote latte, le multe europee da pagare, via dall'agenda digitale, un'altra volta un altro investimento. Per cui in Italia noi siamo ad un livello molto, molto poco sviluppato e questa agenda digitale rischia di essere un carrozzone burocratico, L ho letto anche recentemente, proprio venendo qui oggi ecco delle, in rete delle osservazioni di diversi eh, ingegneri esponenti di questo mondo che dicevano c'è troppa burocrazia c'è il rischio che non parta e noi dovremmo immaginare invece io concordo molto un sistema mediatico nuovo in cui non c'è più solamente la televisione non per chiuderla per abolirla ma ci sia finalmente più rete una rete con quello che viene chiamato da voi l'open access, cioè l'accesso libero, aperto, la net neutrality, che poi tradotto in una gergalità, vuol dire che non ci deve essere un giudizio di merito sui contenuti, ma tutti devono avere le stesse opportunità di entrarci, in cui il vecchio tema del copyright possa essere rivisto, corretto, aggiornato, secondo la logica della rete. Dovrebbe seguire a questo l'agenda digitale, però fammelo dire, se non vorrei fare un incidente di prova, ma io non credo, insomma, io come Civati e l'altro bravissimo che è intervenuto se fossi stato là in Parlamento non avrei votato il governo io non credo che questo governo abbia l'autonomia per fare un vero rilancio di questa grande eh, vicenda perché c'è dentro una parte che ha sempre frenato e quella parte è lì e le larghe intese non vanno bene per l'innovazione tecnologica per andare veramente allo sviluppo tecnologico ci vuole un governo molto autonomo oltre che autorevole Giovanni ci può essere anche una ministra dell'università molto colta e addentro ho avuto modo di conoscerla la carrozza però credo che nessuno vince mai da solo una battaglia serve una squadra appunto serve una grande politica quella della rete e del digitale o è una grande politica o rischia di essere una promessa incauta non so se ho risposto alla domanda certo è che l'agenda digitale italiana oggi è ancora ferma lì impastoiata nelle sue strutture burocratiche, non si capisce davvero cosa farà, qualche anno fa fu lanciata la firma digitale, voi vedete sviluppata la firma digitale molto in giro? No, ecco, eh, tanti anni fa fu lanciata l'idea della carta di identità digitale, voi avete fatto la carta di identità digitale, tutti avete avuto questa fortuna io non ci sono riuscito a Roma, non so, forse voi siete stati più fortunati, ecco questi sono grandi argomenti e la retratezza, il blocco dello sviluppo tecnologico non sono delle cose neutrali, hanno una idea e una cultura politica dentro, la conservazione di vecchi equilibri, di vecchie strutture di potere, è il digitale non è il socialismo, però sicuramente rompe queste paratie. La rete non è il paradiso terrestre, però sicuramente può portare a forme di partecipazione ben diverse e molto più evolute. È vero, l'Italia oggi è un'altra cosa, va letta in profondità, c'è la voglia di partecipare, c'è un nuovo paradigma su cui entrare in un'altra cultura di governo. Ecco, L'agenda digitale potrebbe invece diventare una cosa seria se lo si volesse e si introducesse un'innovazione non solo tecnologica ma anche di testa, cioè un'idea nuova di società. Oh, guarda, una brevissima domanda, nel senso il Ministero della Comunicazione ogni anno attribuisce milioni e milioni di finanziamenti alle tv locali, private, a prescindere dalla programmazione che facciano, cioè anche se fanno una quantità spropositata di televendite, telepromozioni, eccetera. Vengono ignorate, per esempio, le web tv che sono ormai diventate anche degli esempi di giornalismo di prossimità, comunità che citizen journalism eccetera eccetera eccetera eh, è una rivoluzione copernicana pensare che si cominci a valutare la qualità degli operatori per esempio in un campo come questo ma guarda quel regolamento lo ricordo bene quando nacque aveva tutt'altro spirito sì ma era tutt'altro lo scenario della comunicazione c'era il governo Prodi all'epoca era tutt'altra l'idea, era quella di favorire l'esistenza di espressioni locali fuori dai grandi gruppi editoriali. Poi è diventata una cosa diversa, arrivò Gasparri, ve lo ricordate allora ministro, aumentò anche molto eh, lo stanziamento, adesso è diminuito di nuovo perché i soldi pare che non ci siano mai, lo aumentò anche molto e divenne quella cosa che dici tu. Ora non c'è più il Ministero delle Comunicazioni, ora è parte del Ministero dello Sviluppo. Sì. Ecco, ma hai ragione sostanzialmente, andrebbe completamente rivisto tutto questo, dando valore all'emittenza non profit, alle web tv, a quelle espressioni che sono oggi tra l'altro interessantissime, ce ne sono tante, ma io non credo che alcuni che lavorano al ministero su questi argomenti conoscano bene queste realtà, perché non lo so voi, eh, ma Soru, Giancarlo, voi, io ai tanti convegni in cui siamo stati insieme, io non ho mai visto molti dirigenti dell'amministrazione partecipare. Cioè, ho visto tanti di voi interessatissimi, ho visto ogni tanto apparire qualche ministro fugacemente, ma una cultura digitale e una cultura dell'innovazione che faccia capire che oggi una web TV è una cosa più importante di tante altre. Ma perché? Vogliamo parlare del fondo dell'editoria, scusami, me ne sono occupato per anni. È giustissimo dare un contributo pubblico a giornali che stanno fuori dai grandi circuiti del mercato e anche a giornali politici, penso all'Unità, al Manifesto, ma certamente vanno incentivate queste iniziative nuove e eh, non possono esserci giornali che... Alcuni si vede eh, che siccome anni fa erano parte di un gruppo politico hanno ancora per inerzia il finanziamento e qualcuno, ne so di tanti di casi di giovani, che vuole impiantare un nuovo giornale telematico non è nella, nella condizione di poter avere un finanziamento. Tutto questo è assurdo. Dobbiamo batterci, questa è una grande battaglia politica e culturale, eh? perché va contro dei poteri costituiti, va contro delle lobby, delle massonerie, guardate non è una battaglia tecnologica e basta, o puramente astratta, si va nel vivo di una roba molto dura, perché tenere così le cose vuol dire anche un po' ristupidire gli italiani, diciamoci la verità. Non è stato un caso che sia stato sempre tagliata tutta la filiera dei saperi, università, ricerca. Ora rischio anche la, il servizio pubblico, eh, che non è bellissima la RAI, però sapete che con la scadenza prossima della, convenzione, della, della concessione con lo Stato, 2016, domani, si rischia anche quello. E io credo che sia un problema da affrontare una sinistra moderna, un partito democratico che vuole diventare un partito che legge la realtà, guarda in faccia le cose e non solamente una confederazione di gruppi che litigano tra di loro, credo che sia anche di questo che si debba occupare Juan Carlos, tu vivi agganciati a qualcosa che aveva detto prima Vincenzo Vita in realtà fare una rapida osservazione tra una cosa che ha detto Renato Soro e l'agenda digitale di cui parlava Vita cioè Renato Soro quando eh, ha, ha cercato di visualizzare alcune grandi piattaforme attuali per poi arrivare a concludere ma vogliamo fare politica su Facebook o su Twitter, chiaramente no però Implicito nel suo discorso c'era eh, il potenziale della rete, cioè il fatto che su quello schermo rettangolare possono comparire qua, con limiti molto laschi quello che desideriamo noi e quindi nel caso della politica provare a immaginare come riempire quel rettangolo per creare questo spazio virtuale nel quale ci si trova proprio agio, si discute di politica, si decide insieme. Allora però per fare questo, per fare questo sforzo, che è uno sforzo sicuramente difficile Zuckerberg ha usato tecnologie ordinarie però ha avuto una visione un senso che l'hanno reso chi è diventato adesso ci vogliono strumenti cognitivi ci vuole cultura, ci vuole capacità di immaginare, ci vuole veramente una capacità eh, cognitiva avanzata allora l'Italia questa capacità cognitiva, questa istruzione questa educazione a livello medio non ce l'ha cioè, confrontata con i, con i paesi con cui amiamo confrontarci, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, il Nord Europa, noi abbiamo il 20-25% di cittadini con le competenze cognitive per leggere un articolo di giornale e raccontare cosa c'è scritto, per capire un grafico, come Tullio De Mauro sistematicamente ripete giustamente, contro un 40-50%. Allora, L'osservazione, il potenziale del web, lo catturiamo se abbiamo una popolazione dei cittadini italiani con de, delle competenze. Quindi nell'agenda digitale, arrivo al lato di Vincenzo Vitale, nell'agenda digitale la parte di divario culturale, quindi non soltanto saper usare lo strumento più o meno in maniera superficiale, ma con piena capacità di capire cosa vuol dire un computer, cosa vuol dire internet potenzialmente, è fondamentale. E quindi saliamo di livello, cioè in realtà per parlare di Italia digitale, chiaramente cominciamo a parlarne con quelli che possono adesso, però è fondamentale che parlando di politica e di visione del futuro ci sia un investimento enorme nell'istruzione, non possiamo permetterci un cittadino su cinque con, con le competenze per capire un articolo di giornale, ne vogliamo uno su due, ne vogliamo due su tre e quello a valle poi avrà creatività in ambito digitale massiva, diffusa, non soltanto su alcune punte e tantissimi altri impatti positivi che eh, permetterebbero di ridurre alcuni dei molti problemi di cui discutiamo in sedie come questa. Sì, vorrei aggiungere qualcosa due parole alle cose appena sentite. Io sono convinto che il primo investimento che il Paese debba fare sia quello in istruzione, ho cercato anche di praticarlo per quanto, per quanto, mie, per quanto ho potuto, con, anche credo con delle politiche abbastanza innovative e impegnative proprio in questo settore. Ci sono dei dati chiari, persino la disoccupazione si annida, è più pericolosa laddove è più basso il livello di istruzione. In Sardegna, per esempio, c'è una provincia dove il 70% dei disoccupati non ha la terza media ed è chiaro che sarà difficilissimo trovare una soluzione per la loro mancanza di lavoro con quel livello di competenze, quindi concordo, dobbiamo investire sul livello di competenze, non di meno dobbiamo anche tener conto di, della realtà che abbiamo e quella realtà è quella che va a votare, è quella realtà è quella che comunque frequenta le sezioni quando sono aperte, quella realtà è quella che ha le occasioni attuali di dibattito politico. Ne possiamo dare qualcuna in più? Di questo stiamo cercando di parlare. Ne ne possiamo dare qualcuna in più? Ed eventualmente moderna? Voglio dare un dato positivo sull'Italia. In Italia la penetrazione di internet, le famiglie italiane che hanno internet è poco superiore al 50%, 51%, 52% ed è bloccata ormai da diversi anni. In Francia è intorno al 70%, 70 in Europa si balla tra il 70% e l'80% delle famiglie che hanno internet. In Italia siamo al 52%. Da diversi anni poi se vai a chiedere a quelle famiglie italiane che non hanno internet come mai non ce l'hai? ti dicono perché non mi serve a niente che è un problema vuol dire che non gli serve a niente per avere rapporti con la pubblica amministrazione non gli serve a niente per avere rapporti migliori con la scuola gli sembra che non gli serve a niente per imparare per trovare un lavoro magari non gli serve a niente anche per fare politica, per, per partecipare e così via il 90, oltre il 90% dicono non mi serve a niente poi c'è un dato che confronta l'Italia al resto d'Europa appunto. siamo indietro nel livello di penetrazione siamo indietro nel, livello, nel numero di imprese siamo indietro nel, in tante cose poi vai a vedere che chiedono ai cittadini europei che usano internet chi di loro lo usi per discutere di politica per partecipare alla politica e noi in Italia siamo i primi il fenomeno di Grillo, il fenomeno della piattaforma di Grillo. Abbiamo un primato europeo, pur essendo meno quelli che usano internet, siamo enorme, molto più degli altri quelli che usano internet per discutere di politica. E allora c'è questo desiderio, c'è questa voglia, c'è persino una cosa per la quale siamo prima degli altri. Gliela vogliamo lasciare a Grillo o continuiamo a parlarne? Raffaele Calabretta, ricercatore del CNR, noi ti conosciamo per quello che abbiamo chiamato il metodo delle doparie. Allora, piacerebbe sapere come il progetto delle dopaie di cui magari diciamo anche facciamo un breve riassunto ovviamente siamo già in ritardo con la scaletta i tempi eccetera eccetera eccetera. quindi come il progetto delle dopaie può entrare nel progetto della piattaforma cioè sposiamo il metodo SORU non se e chissà ma come sì io ringrazio l'invito da Givati, Cossetto e tutti gli organizzatori anche quelli che lavorano così entusiasticamente nella, alla reception e allora mi sono chiesto in questi giorni cosa fa o cosa spinge questi giovani non solo giovani a venire qui con questo caldo invece di andare al mare no? e mi è venuto in mente i spingitori di cavalieri non so se ve lo ricordate era Educational channel dice chi spinge i cavalieri poi diceva spingitori di spingitori di cavalieri allora io ho scherzato, l'ho scritto su Facebook, dice che qui sembrerebbero no, spingitori di democrazia, no? cioè il fatto che questi giovani, queste persone cercano di cambiarla questa democrazia, sicuramente non è, diciamo così, lo dicono come diceva De Martin, non è, eh, lo dicono i sondaggi da tanto tempo, ma da anni si sa che la politica non è più o meglio i partiti non rispondono più a quello forse non hanno mai risposto all'articolo 49 della Costituzione scusate se sono di spalle ecco allora io vorrei dirvi brevemente cosa, cosa ho fatto col mio piccolo progetto delle doparie che è nato nel 2005 eh, proprio perché da cittadino ho cercato di vedere cosa, come potevo non solo fare ricerche nel laboratorio ma anche comunicare, aiutare la società sono pagato dallo Stato, lo sentivo quasi come un dovere allora ecco, quello che voglio dire è che le emozioni che vi guidano per stare qui a non sentire il caldo ecco, le emozioni sono molto importanti non solo in politica ma anche per decidere le emozioni, la ricerca scientifica dice che noi decidiamo attraverso le emozioni, naturalmente questo non vuol dire decidere emotivamente, come diceva Soru, no? quelli che su internet si scagliano senza riflettere, è il contrario, e vuol dire che le emozioni sono un bagaglio del passato che ci indicano quale può essere la strada del futuro, ma questo è un discorso troppo lungo che non vi voglio fare, arrivo subito alla, a quello che hanno detto, cioè io sono d'accordo moltissimo su quello che ha detto Soru, eh, De Martini e anche, anche Vita, il problema adesso però andiamo a vedere, io mi aspettavo oggi di sentire cosa avete già fatto come lo state facendo perché ecco, un motivo per cui sono stato contento di venire è capire se lo state facendo tenendo conto della ricerca scientifica che è ricchissima sulla democrazia deliberativa oppure se diventa un qualcos'altro che può essere utile però non sfrutta al massimo le potenzialità e perché dico questo perché voi siete qui secondo me perché volete incidere sulle scelte del vostro partito questo mi pare il, il, diciamo, il centro della vostra partecipazione e Civati secondo voi rappresenta un leader partecipativo che vi consente di partecipare, no? Voi ritenete che tra i leader eh, può essere quello che vi, vi fa partecipare io non prendo posizione politica perché sono un ricercatore, però prendo nota che Civati in effetti eh, è molto partecipativo, poi se quando diventa segretario non lo sarà naturalmente eh, non si può mai sapere, qualcuno dice che quando si diventa leader si cambia e allora un'altra possibilità è che i leader stanno un po' lì però poi se ne tornano a casa e ci sarà un altro leader che prenderà il posto perché gli fa male stare da leader allora su quello che si dice allora, il progetto delle toparie consultazioni su decisioni non su persone consultazioni su persone, sulle questioni ma non su tutte le questioni sulle questioni che siano cruciali e controverse che non sono state previste prima delle elezioni e che si fanno tra un'elezione e l'altra da cui il nome non primarie ma doparie, perché nelle decisioni è importante anche la saggezza popolare non solo gli esperti, non solo i politici ma anche a Roma si prendono le parole e ci giocano quando i cittadini giocano con la democrazia è molto importante ecco vedete le emozioni, io sono un tipo emotivo, ho bisogno di bere se no non riesco a... Allora, quindi le dopari si fanno su consultazioni. Immaginate le primarie, ecco, Bersani, che tra, nei due mesi tra, dopo le elezioni noi abbiamo scritto un post il 23, eh, 26 eh, febbraio in cui gli dicevamo consulta la base sull'alleanza che vuoi fare. L'abbiamo chiesto a Grillo e l'abbiamo chiesto a tutti perché si era creata una situazione che non è stata prevista prima delle elezioni. Givati, prima delle elezioni, mi ha chiesto, e eh, ho fatto con i ricercatori di Harvard, un regolamento per i referendum interni, che fanno parte, perché ancora non lo sapesse, del vostro statuto, articolo 27. In cinque anni il partito non è riuscito a fare un regolamento attuativo. Un regolamento attuativo. Allora, questo secondo me... Indica da una parte che il Partito Democratico è l'unico partito che è in avanti, almeno teoricamente, su questo, ma indica anche, e anche forse da un certo punto è legittimo, che i leader hanno paura di questi strumenti, hanno paura di perdere il controllo e in effetti arrivo al punto questi strumenti sono potentissimi e devono essere organizzati bene come diceva Soru non vuole un gommone mi pare, diceva, ma vuole un concetto strutturato non so se è il gommone o qualche figura che lui riesce, no, evocativa che lui riesce a tirar fuori Ecco, quindi organizzarli bene le toparie si fanno fisicamente come le primarie cioè si incontra, eh, si va nei gazebo e si va a votare nei gazebo queste io le ho chiamate doparie aperte a iscritti e elettori, perché la ricerca scientifica può aiutare anche la politica a non discutere per anni su partito leggero, partito pesante, iscritti ed elettori queste sono ormai cose che secondo me è abbastanza semplici da superare un partito deve essere leggero perché deve attrarre nuovi elettori deve essere pesante perché deve valorizzare gli iscritti o come le chiamava ieri Barca partecipanti cioè iscritti e non che partecipano alla riunione di partito eccetera eccetera domani aperte fisiche però con un ingrediente fondamentale che non viene mai usato nella politica si chiama democrazia deliberativa cioè vuol dire che prima di votare devi sapere su che cosa stai votando, quindi nel regolamento che noi abbiamo fatto per Civati e Prossima Italia, che lui ha consegnato a Bersani, quel regolamento che per cinque anni non hanno voluto fare, c'era scritto proprio come si fanno le riunioni dei circoli. Si fanno gruppi di lavoro, esperti che dicono i pro e i contro, esperti che sono a favore, esperti che sono contro, dirigenti che sono a favore del testamento biologico, dirigenti che sono contro sulla TAV, sulle alleanze, sugli F35, sui temi grossi che spaccano l'opinione diciamo pubblica, perché non deve essere una consultazione sondaggistica, non deve essere la democrazia del click, ma deve essere una democrazia informata, equilibrata e bilanciata. Questa, se fatta bene, questa democrazia porta attraverso questo processo a delle soluzioni che nessuno è stato in grado di immaginare quando questo processo è stato iniziato. Quindi, una innovazione, una creatività, quindi tutto quello che dice la ricerca scientifica su come, eh, sulla saggezza delle folle, sulla creatività, sulla diversità, eccetera, eccetera. Quindi, io finisco perché forse ho preso troppo tempo e mi scuso, eh, dieci anni di ricerca non si possono condensare in pochi minuti, ecco le doparie però possono essere anche eh, interne per gli iscritti o i partecipanti come diceva Barca e qui interviene secondo me la rete, la rete interviene nelle prime doparie per aiutare la gente a informarsi, quindi il sito fa del partito o il portale avrà delle schede pro e contro il tema che si vorrà discutere, ci saranno video di esperti a favore e quindi un video, diciamo così una piattaforma ridondante che dà a tutti la possibilità di cambiare idea e questo succede anche quando le persone si incontrano e si scambiano pareri, questo è molto importante perché la diversità di pareri dà la saggezza ci sono ricerche fatte in America su quanto è importante che ci sia in mezzo a una folla anche uno strano che la pensa stranamente ma che può dare quel tocco di diversità che crea innovazione e allora per quanto riguarda la piattaforma ci, ci sono tante cose che noi possiamo dire su come deve essere fatta però se poi serve noi possiamo collaborare quindi io chiudo qui e grazie ecco mi faceva notare una cosa Juan Carlos eh, vuoi leggerlo tu l'articolo? Soltanto una, un inciso dei tre strumenti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione, quindi il referendum abrogativo, la legge di iniziativa popolare, ce n'è un terzo che non viene mai citato, visto che si parlava dello Statuto e del fatto che non sia ancora dato un regolamento per quella specifica possibilità. In realtà l'articolo 50, è eh, tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Da quando abbiamo la Costituzione il Parlamento non ha mai legiferato chiarendo in che modo esercitare questo diritto e quell'articolo 50 è rimasto lettera morta. Andiamo a chiudere questo, questo secondo blocco sulla comunicazione con Matteo Lecci Scocco Ortu che ci racconta l'esperienza del circolo copernico. Innanzitutto dici dov'è il circolo copernico? Il circolo copernico? dove si trova? Al ciclo... sì, buonasera a tutti il circolo Copernico si trova a Cagliari eh, nasce e perché più... siete così particolari? perché abbiamo deciso un tema è una parola che è tornata più volte e che ha ricordato anche nel panel precedente Francesco avvicina il microfono così, med... ah, si sente molto meglio okay. eh, dicevo il tema della sperimentazione E quello che a Cagliari abbiamo voluto fare col circolo Copernico è quello di sperimentare un modello di circolo che sia basato proprio sulla partecipazione attiva non tanto sulla conta delle tessere sull'equilibrio tra le correnti e quell'immobilismo di cui abbiamo parlato tante volte si è fatto accenno più volte nei, dei, dei problemi dei circoli tradizionali e, siccome è una cosa che abbiamo imparato anche frequentando tutti questi incontri è che le cose si cambiano cambiandole abbiamo detto, anziché stare ore e ore giorni, settimane a discutere in teoria di quelli che possono essere i modelli di circolo funzionanti. Proviamo a, a crearlo a Cagliari, un circolo del PD che, che sia aperto, che sia accogliente e che abbia alcune caratteristiche. Quindi adesso, dato che il tempo è poco, per punti vi racconto quel circolo che abbiamo immaginato. Però prima di questo mi piace leggervi la frase che un po' ha radunato i, i fondatori di questo circolo, che è una frase... Mh, scritta da Alberto Cottica in un libro, Wikicrazia, dove si parla appunto di partecipazione politica e pubbliche, e dice così che se vuoi cambiare il mondo devi attivare le persone e il cambiamento sarà tanto più profondo quanto più queste persone saranno attive, motivate e creative e non semplici pedine manovrate da un leader carismatico e questa frase ci è sembrata tanto più attuale nel periodo che stiamo, politico che stiamo vivendo abbiamo voluto metterla in pratica e cercare di vedere come creare un circolo in cui la partecipazione attiva possa essere vissuta e qui abbiamo creato un circolo del partito democratico che è un circolo di iscritti ed elettori ci siamo rifatti a quello che è l'articolo 1 del nostro statuto che, vede, che prevede che il partito democratico sia un partito di elettori ed iscritti in cui trovano pari dignità All'interno, come anche raccontava ieri Fabrizio Barca, tutti i partecipanti, a prescindere che abbiano o no la testa del Partito Democratico, abbiamo immaginato quindi dei tre livelli diversi di adesione al circolo. Un livello più esterno, che sono quelli curiosi, incuriositi delle iniziative del circolo Copernico, che quindi ci danno giusto la mail e vengono informati di quando facciamo le iniziative un livello, un gradino più avanti è quello dei sostenitori quelli che si iscrivono al circolo anziché prendere una tessera nel nostro caso abbiamo fatto delle magliettine quindi diamo la maglietta come simbolo e che quindi entrano a far parte del circolo e oltre ad essere informati dalle iniziative pubbliche entrano a organizzare insieme a noi le, iniziative, le, le varie iniziative e poi gli iscritti, gli iscritti al Partito democratico il terzo livello in questi sei mesi la nostra esperienza è stata che Durante il primo, il primo anno, nel 2012, siamo arrivati alla fine dell'anno ad avere quasi la totalità degli iscritti, delle persone che si sono iscritte al ciclo copernico nel livello simpatizzanti che alla fine dell'anno hanno deciso di prendere la tessera del Partito Democratico. Però abbiamo voluto non porre la testa come primo gradino ma come un, un processo a cui arrivare. La seconda caratteristica è la snelletta degli organismi. Sappiamo che i, tutti i circoli hanno degli organismi plettori, cioè hanno assemblee, direzioni, segreterie formate da decine di persone, molte volte perché devono essere rappresentate tutte le aree, tutte le sensibilità. Allora noi abbiamo deciso, snelliamo il più possibile. Abbiamo un'assemblea di cui fanno parte tutti gli iscritti al circo, le simpatizzanti di cui abbiamo parlato prima. Abbiamo ovviamente una figura di tesoriere che ci serve perché una delle caratteristiche del circo è di essere autofinanziato e quindi è importante che ci sia una persona che tenga d'occhio i conti, è un segretario che però non avrà un ruolo politico, ma semplicemente un ruolo di coordinatore e coordinare le diverse attività che sono nel circolo. E proprio per non. perché è un ruolo anche usurante quello di coordinare attività di diversi gruppi di lavoro, abbiamo messo a termine, un termine anche abbastanza stretto che potremmo anche rimodulare, perché ogni quattro mesi noi cambiamo segretario, coadiuvato da un vice segretario e stiamo avendo cura in questi in questo periodo e in questa prima sperimentazione del circolo di avere un'alternanza anche di genere tra segretario e vice segretario. fate un po' come i grillini loro hanno fatto come noi, in realtà siamo andati un po' prima loro... <ride> altra caratteristica è che sia un circolo operativo quindi che uno venga al circolo, possa partecipare e fare qualcosa di concreto e quindi lo abbiamo organizzato, è un circolo tematico, per gruppi di lavoro che si creano a termine, gruppi che si danno un obiettivo che può essere fare un'iniziativa, può essere fare una proposta per il partito, può essere fare una proposta per il Consiglio Comunale, regionale, per le istituzioni. Gruppi di lavoro che si creano liberamente, perché una cosa a cui teniamo molto è stimolare la libertà di iniziativa di tutti i partecipanti, quindi basta che in assemblea un partecipante proponga un gruppo di lavoro e trovando solo altre due persone interessate si crea un gruppo di lavoro che si dà un obiettivo che si condivide in assemblea e si parte con una prima fase che è quella di apertura totale in cui sui diversi temi abbiamo trattato il tema del carcere, del reddito minimo, dei diritti civili, del consumo di suolo, come prima fase è quella di allargare lo sguardo nella comunità locale di tutti quei soggetti, associazioni, professionisti competenze che si occupano del tema e poi con chi ci sta organizzare iniziative proposte a partito e istituzioni è fondamentale in questa organizzazione è una regola che ci siamo dati che sembra secondaria che però per noi è molto importante ed è il principio che chi propone organizza perché molte volte nelle nostre associazioni nei nostri circoli siamo tutti bravissimi ad avere idee geniali per cambiare il mondo e per risolvere tutte le situazioni però poi sono pochi quelli che si rimboccano le maniche e lavorano seriamente per farlo allora semplicemente con una regola semplicissima che chi propone un tema poi lo coordina stiamo riuscendo a responsabilizzare gli iscritti e i partecipanti e a portare avanti le cose che è una cosa che tutti noi nei circoli tradizionali non riuscivamo a fare questo fa sì questa regola che basta che uno proponga trova due iscritti e eh, propone un tema, che questo sia un circolo necessariamente plurale, non è un circolo che prende posizioni politiche su un tema dove devi avere l'unanimità o devi avere maggioranze o minoranze sul tema, perché comunque è un circolo che elabora, che fa elaborazione e in cui si possono incontrare e confrontare tutte le diverse sensibilità del partito eh, abbiamo vissuto proprio nella nostra breve vita proprio lo scoglio delle primarie per il premier ed è stato per me e per tutti gli iscritti bello vedere come anche in quel, in quel caso il circo è stato luogo di confronto, è stato a Cagliari l'unico circolo in cui si sono confrontate le cinque proposte di tutti i cinque candidati dove, che hanno trovato spazio e modo di confrontarsi, avevamo un segretario che era renziano, avevamo i burocrati che erano ber bersagnani, abbiamo ospitato il, il comitato di Laura Puppato, Qualcuno del circo sicuramente ha votato vendola e poi dato che i marxisti per tabacci sono cagliaritani sono sicuro che qualche anche iscritto al Copernico ha votato anche per Bruno Tabacci alla fine. È stato un luogo e un periodo in cui abbiamo sperimentato veramente la pluralità di un circolo perché la nostra esperienza è che purtroppo i circoli territoriali molte volte diventano dei quasi carri armati, dei panzer che vanno a sostenere un candidato o l'altro snaturando l'essenza stessa del circolo le ultime due cose, due caratteristiche una l'ho accennata prima è il fatto che il nostro sia un circolo autofinanziato quindi il nostro è un circolo i costi non è che sono eccessivi dobbiamo pagare un affitto e organizzare le iniziative per farlo noi chiediamo un contributo di iscrizione ovviamente per chi aderisce al circolo e poi durante le iniziative tipo questo chiediamo un obolo come facciamo anche qua nelle iniziative organizzate da noi L'altra cosa importante è che per poterlo sostenere, dato che gli affitti sono cari e dato che molte volte noi parliamo dell'importanza di collaborare con le associazioni, con tutto quel mondo che sta al di fuori dei partiti pro vicini, che lavora su battaglie, abbiamo creato un posto, uno spazio, abbiamo chiamato Domocratica a Cagliari, che è una casa di condivisione per associazioni, quindi abbiamo affidato uno spazio e il circolo è solo una di queste associazioni che condivide un giorno alla settimana per fare le iniziative, per fare gli incontri, in modo così da da una parte abbattere le spese, ma soprattutto dall'altra parte avere un luogo di incontro anche non solo tra partiti e parti del partito stesso, ma anche con le associazioni. E l'ultima caratteristica che mi viene in mente è che vorrei sottolineare il fatto che noi siamo un circolo in rete. In rete perché anche se ancora non esistono queste piattaforme, almeno non abbiamo delle piattaforme dedicate nel Partito Democratico per organizzarci e auto-organizzarci sul, eh, sul web, per il momento noi ci arrangiamo con quello che c'è, quei social network. Qui abbiamo dei gruppi che lavorano operativamente sui social, utilizziamo i social per eh, comunicare le iniziative, eh, abbiamo un blog dove oltre ad avere il bilancio costantemente aggiornato, in segno di trasparenza, anche così chiunque sa dove finiscono i soldi che dà per aderire al circolo, inseriamo tutte le, anche i risultati dei gruppi di lavoro e quindi il materiale che noi elaboriamo poi diventa patrimonio di chiunque possa accedere nel sito internet e l'altro il tema della rete, rete con le associazioni con le professioni e con le competenze che abbiamo detto che, mh, che nasce in democratica e che nasce con alcune iniziative, una di queste è il laboratorio di partecipazione politica che è un'esperienza che ha visto il circolo molto impegnato per, che, come che ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani alla politica e quello che, come messaggio finale che vorrei lasciare è il fatto che i giovani eh, mi ha impressionato molto sentire prima Fabrizio il ragazzo di Alghero che ha detto che nel suo circolo c'è cioè lui diciottenne che si è appena maturato e poi il più giovane all'età di suo padre, ma perché oggi i circoli non chiamano i giovani, vi assicuro che noi quando abbiamo chiamato attraverso Facebook, senza utilizzare chissà quali mezzi, i giovani a partecipare, si sono iscritti un centinaio di ragazzi che hanno partecipato a queste iniziative, hanno voglia di partecipare, quindi e non, è, non siamo strani noi in Sardegna o a Cagliari che possiamo organizzare un circolo del genere, che possiamo organizzare iniziative del genere, perché il Partito Democratico da noi, lo sa bene Renato Soru, vive le lacerazioni che ci sono in tutta Italia, quindi davvero questo può essere uno stimolo per questo percorso mh, congressuale che stiamo vivendo, per eh, sperimentare in tutti i territori dei modelli di circolo di partecipazione grazie Matteo io... ovviamente tu, tutti vorremmo che ce ne fossero molti e molti altri ehm, siccome dobbiamo premiare delle idee adesso io vi ringrazio di essere intervenuti però fa faremo come in teatro quando si cambia eh, lo scenario devono eh, salire qui sul, eh, sul palco coloro che hanno fatto i lavori del bar camp di oggi Grazie, noi ci rivediamo dopo probabilmente, grazie alla partecipazione a Renato Sor, Juan Carlos De Martin, Raffaele Calabretta, Matteo Lecci, Scocco, Ortu e a Vincenzo Vita naturalmente. Grazie mille e invito invece a tornare sul palco Dino Amenduni, Giovanni Diamanti, Francesco Tomba e Paolo Sinigaglia.